Buongiorno, ciao a tutti. Allora, ehm, per chi non mi conosce eh, mi presento, sono Maurizio De Lucchi, ehm, da circa 30 anni, forse qualche anno in meno, non so lì, mi occupo di marketing per l'estetica. Per chi non mi conosce ben ritrovati. Ehm, perché mi trovo davanti a questa telecamera? Perché eh, mi sembrava giusto rispondere a alcune richieste che avevo avuto eh, circa mh, i messaggi audio. Eh, scrivere articoli è molto carino, certe volte anche molto eh, gettonato, però è chiaro che il messaggio video è molto più diretto molto più veloce. E poi c'è anche la possibilità di trasmettere, non soltanto con la penna, ma anche con un po' di energia, quello che, che si dice e quello che si asserisce. Io sono qua per parlarvi eh, di un'iniziativa molto bella per le mie amiche estetiste, che da un'infinità di anni conosco e che hanno sempre cercato eh, strade per lo sviluppo della propria attività. Quindi, non solo l'estetista ha sempre cercato di tecnicamente restare aggiornata la a lavorare bene, ma anche di promuovere il proprio lavoro. Quindi, si è divisa fra essere una tecnica pura e anche una manager. Quindi, attenta a tutti quelli che sono i canali di comunicazione e di sviluppo. Parlo del di, di personal branding, è un argomento molto bello, molto, molto fresco, molto innovativo, eh, ovviamente nasce dal personal branding che è una filosofia, una, così, una, una disciplina che nasce negli Stati Uniti eh, 10-15 anni fa e che ha dato dei risultati straordinari. Io ho pensato di riprendere questa Disciplina e di specializzarla e renderla assolutamente più calzante per chi si occupa dell'estetica professionale. Di cosa si tratta? Beh, ho cercato di spiegarlo in questo articolo eh, che è uscito eh, in Novella Estetica di luglio eh, di questo anno. Eh, ho fatto paio di pagine che sono piaciute molto e nei prossimi numeri vi eh, anticipo che ci saranno degli approfondimenti, quindi ci saranno altri quattro articoli su questo tema. Allora, in tre parole, cos'è il personal branding? È l'arte che aiuta le persone a essere rilevanti, interessanti, accattivanti e per questo acquistabili. Quindi è una sorta di eh, percorso di valorizzazione del professionista punta su quelle che sono le caratteristiche uniche che contraddistinguono il professionista e in quanto tale lo rendono unico unico e quindi si presenta sul mercato con qualcosa che lo rende distinguibile no? da quello che è la massa di tutto il mercato è chiaro che essere distinguibili, avere qualcosa di diverso dagli altri eh, permette di essere più eh, ricercati. Okay? Eh, perché a me piace molto personal branding? Perché io ho eh, lavorato come direttore marketing in eh, due franchising, eh, ne ho dirato un altro, l'ho messo a punto ancora un altro ancora, quindi ho quattro franchising, quattro network in quali io ho prestato la mia opera in maniera molto rilevante e ho sempre visto che il network se da una parte affascina eh, l'operatrice in estetica, quindi l'estetista, la titolare soprattutto, dall'altra parte sta stretto. Perché? Perché l'estetista non riesce, non può rinunciare alle sue unicità, alle sue capacità che la rendono particolare e diversa dalle altre. Perché in fondo l'estetista è un artigiano, lavora con le mani e quindi ehm, estetista all'altra c'è veramente una grande diversità, cioè i clienti finali che ehm, vanno in un centro di estetica e poi si recano in un altro centro di estetica, eh, vivono sulla loro pelle veramente queste diversità. E allora eh, è difficile rendere ehm, diciamo, uniformi le diversità, quindi l'estetista alla fine eh, dopo uno, due, tre anni di affiliazione si è sempre scucita no? da, eh, dalla propria cappa, così I galloni eh, che la contraddistinguevano perché facevano parte di un network per tornare a essere se stessa, soltanto che questo personal branding ne lo faceva in maniera inconscia, quindi lo faceva in maniera approssimativa e sapete che quando una cosa si fa in maniera approssimativa i risultati non sono così eclatanti. Quello che io invece ho voluto fare è mettere a punto una metodologia che permetta all'estetista di fare personal branding veramente in maniera precisa e efficace della scientifica. I punti che contraddistinguono questa metodologia sono quattro, ok? il primo si chiama wake up, quindi svegliati, okay? motivazione, voglia di fare, no? voglia di eh, mettersi in gioco, secondo, you, perché sei diversa, in cosa sei diversa, quali sono i tuoi talenti, perché sei particolare, qual è la tua reputation, perché le persone dovrebbero venire da te, quindi mettere veramente eh, nero su bianco quello che è il profilo e quelle che sono le caratterizzazioni di ogni eh, professionista. Terzo punto, la comunicazione, quindi audience, eh, cioè a quale persone puoi piacere, okay? qual è il tuo pubblico potenziale? Eh, non si parla più di target ma si parla di audience quindi molto cinematografico quindi qual è, i, quali sono i fan che veramente ti possono seguire e che mm, possono eh, diventare i tuoi, i tuoi seguaci fatto questo si studiano i canali di comunicazione quindi eh, si possono utilizzare i canali già conosciuti in maniera più idonea ma soprattutto si possono utilizzare i nuovi canali che eh, internet ci, ci propone i nuovi canali però adesso sono utilizzati in maniera eh, più efficace io vedo che i diversi artisti sono su facebook, ma su facebook vedo che veramente lo usano eh, al 10%, al massimo 15%, quindi saper usare i social media, saper usare il proprio sito, saper eh, posizionarsi eh, e via dicendo l'ultimo step è il ROI, Return on investment, cioè eh, quali sono i miei obiettivi quanto devo investire in termini di tempo, di impegno e di economia per poter raggiungere appunto questi risultati. Questo è un canvas, cioè quindi un piano globale che tiene conto di tutte le, eh, le colonne importanti del, del beauty personal branding e che consentono veramente di fare una pianificazione e che consentono soprattutto all'estetista di chiarirsi bene le idee, sapere dove vuole andare e come deve andarci. Questo ehm, per me è veramente è fonte di, di grande gratificazione, avere ideato beauty personal branding mi rende ancora più motivato, a me le sfide piacciono tantissimo, eh, non posso farne a meno, fa parte del mio carattere, l'innovazione non è una scelta per me, è una, una necessità. Eh, quindi ehm, in questi mesi dopo aver ehm, così, eh, venduto un marchio che avevo portato alla ribalta successo ho deciso di dedicarmi di nuovo alla professione e il beauty personal branding è veramente una sfida che mi piace tantissimo ma soprattutto perché sento che è veramente qualcosa di straordinariamente utile straordinariamente necessario a chi si muove nel campo del benessere e dell'estetica quindi vi ringrazio per avermi ascoltato questo è il primo video che inserisco sul mio canale youtube ne seguiranno degli altri sicuramente e se volete farmi dei commenti sono sempre molto ben accetti. Ricordate di visitare il sito www.mauritoruchi.it, la pagina Facebook, teniamoci in contatto perché insieme si vince e, e dalla storia di Gabriano e Jonathan ho capito che è molto più bello volare in uno stormo che da soli. Quindi uniamoci, stiamo vicini e facciamo delle belle cose. Alla prossima, vorrà solo che da farlo.